Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video nel canale di Vanessa e Anastasia Oggi è il grande giorno, è il giorno in cui si parte finalmente si vola verso la Sardegna Io sono un po' agitata perché non è che amo molto volare Però devo vincere le mie paure perché le paure si vincono e quindi oggi prenderò l'aereo Ma insieme a me, per la prima volta, chi è che prende l'aereo? Chi è che prende? L'aereo c'è una bimba che si nasconde Ciao amore, buongiorno Mua. Lei è già sveglia mentre Vanessa sta ancora dormicchiando Saluta sì. i tuoi amici, di ciao a tutti Ciao <ride> Anastasia è incorreggibile. deve ancora fare colazione. Ed è sveglia da tanto, me l'ha fatta preparare ma non l'ho ancora mangiata. Quindi, ragazzi, vado a far fare colazione ad Anastasia e ci vediamo dopo quando si sveglia Vanessina per gli ultimissimi preparativi. Non vedo l'ora di vedere ancora le mie babbie e poi anche il mio babbolotto che avevamo comprato. Perché l'anno scorso abbiamo lasciato alcuni giochini. Da ritrovare quest'anno, hai visto come è passato in fretta un anno, amore? In un attimo è arrivata l'estate di nuovo, sembra ieri che eravamo in Sardegna, sì. vero? Poi noi portiamo stasera, così sono contenta, eh? Sì, anch'io sono contenta, eh? Buongiorno, amore, ben sveglia! Sei contenta? Eh? Manca poco, eh? Al grande evento Hai fame? Senti, io sono molto sudata perché ho appena finito la mia lezione. Ti arrangi da sola, vero? Per la colazione, poi oggi ti faccio la carbonara. Okay. Va bene? No, voglio niente, vorrei un panino. Un panino con che cosa? Con gli Sì. Perché Buono non mangi dog. la carbonara? Vuoi lo dopo che ti faccio più tardi? Però adesso mi lavo, ok? Sì, <ride> la la mi vediamo la tua Vi siete divertite no. ieri sera? Sì. No. Eh? Eh, figurati, dove siamo andati? A Roma. A Roma? Sì. Ah, siamo andati in centro con, no con i nostri amici Con eh, i nostri amici C'era lo street game Abbiamo mangiato Abbiamo giocato un oh, pochino Sui gonfiabili Sui gonfiabili, sì Non abbiamo fatto altro Però è stato bello e divertente Ci siamo divertiti molto Così li abbiamo salutati Vado a lavarmi A dopo Ciao ciao. Vane, cosa c'è, amore? Hai tappato il naso Hai il naso tappato? Ma che ti viene la febbre? Non riusciamo a partire eh? Sei sicura? No. Ti senti bene a parte il naso? No, sì, no, no, però spero però. A non no. non Prova a stapparlo, dire. vediamo se funziona. Non non voglio voglio ma sì che partiamo! E se Vanessa è malata sta a casa, partiamo noi! Non è vero, amore, ti porto con me anche se sei malata. Quanto ne devo mettere? Uno spruzzo, un puff. Se esce, sennò parli se no le due. È uscito? Adesso aspetta che agisce. Eh? Bimbe? Bimbe, sto andando a farmi la valigia, okay? ok? Voi guardate la vostra, se vi manca qualcosa, ripristinatela Io già ho già preso tutto tutto Ok, va bene, vi sto solo dicendo di dare un'occhiata Vabbè, guardate se manca qualcosa sì, Eh? spazzolini non ci facciamo, Eh, stasera no? non li mettiamo dopo che ci laviamo i denti, venti, va bene? Oh, Mamma Dimmi, Vane. Mamma, non trovo una maglietta che abbiamo preso da Zara con la nonna? Eh, Vane, guarda che sul divano in camera di Daniel c'è il sacchettino di Zara. Prova a guardare che magari mi è sfuggito, ok? Ok. Dai, vai a vedere. Ok, ecco il te Ma questa non è la mia maglietta. Aspetta un attimo, Ani. Questa è rischia il gusto. Quindi la mamma ci voleva fare uno scherzo. E, e io sto! Sì, so. Ani? Ve lo possiamo fare in novello Bravissima! Quindi dobbiamo aprirlo. Aspetta un attimo, ci sono un sacco di caramelle. Abbiamo la caramella gialla che è il cibo per cani. Che, che è schifo. schifo. O il limone fresco, buono! O quella rossa ascella puzzolente! Che no, schifo. dai! E tutti i frutti. Mm. Poi abbiamo quelli azzurri che sono calzini sporchi. Che schifo! No, vabbè, ah. è la seguo, quella proprio. E la mora di Monte, dai, quella è buona, buona. Cacca la Biscida. Che schifo! Che schifo! Che schifo! Devo andarli a buttare. No, scherzo. Poi abbiamo. lo apro. E la mela verde, quella è buonissima. Apriamo. Poi abbiamo, sì, dentiera del nonno. Che tutto schifo fa! E poi la fragola del di bosco è buona! Alito fetido! Oddio no, che schifo l'alito! E poi l'arancia rossa! Ha domani. già aperto, vedi, queste sono tutte le caramelle! Adesso andiamo dalla mamma e gli offriamo la caramella! Quella della, Io quella del ascella nonno Ascella puzzolente, Aspetta! Ascella puzzolente, quella rossa! Io voglio tanti quella della denta del, del nonno! Me ne engoio tutta, però c'è una cosa. Che schifo! è schifo! Addusate! Uh. Okay. ok. Allora qual è la ventina? Questa? La ventina del nonno. ma okay. allora, qual è la ventina sì. del nonno? Addusami! Qual è la ventina del Questa, nonno? Poi state, dai, la Ok, andiamo. Cosa stai facendo? Ah, c'è la vaniglia. Sì, prima. Eh, ti vogliamo vedere una cosa avete buonissima, una caramella. Avete trovato la maglietta? Si sì, si sì, si sì, l'abbiamo ah. trovata. Va ah, sì, bene. Però, cos'è? È una caramella buonissima, la fragola. No, non, fragola. non mi va. No, no, mamma, assaggia, assaggia. Ci sono vitamine A. Che ride? Non so. Ci sono vitamine C. Vitamine C. È buonissima. <ride> Aspetta. aspetta mamma Mami. che c'è mamma? Schifo. ma cos'è? cos'è? è una caramella schifosa quella rossa era sono quelle sì. che avevo comprato io. Sì. Vi volevo fare uno scherzo, me l'avete fatto voi e me. Però ragazze, me ne sono dimenticate quelle caramelle. Erano nel sacchetto di Zara, è vero. Eh, eh. Non mi sento tanto bene, ma cosa c'era dentro? Un apparecchio. Un apparecchio? Eh, nonno, sì. La dentiera forse del nonno? Eh. Va bene, non mi sento tanto bene no scusa mamma non l'abbiamo fatto apposta oh, No, un attimo un attimo un attimo ho oh, oh, mal di stomaco non mi sento bene devo andare un attimino sul letto vieni ti diamo la copia un attimo un attimo un attimo, attimo. Oh, magari muovita eh mamma scusami eh nelle caramelle non c'è scritto così tanta roba vero Ani? Stavo stava facendo la valigia mamma se vuoi sentiamo a fare la valigia ma no, devo andare a letto, mi sento male mamma scusa Ragazzi, vuoi la coperta? bambina, io non so, sto malissimo, mal di stomaco aspetta, vado a prendersi la coperta da mamma, tantissimo e se non riesco a partire? Mi sa che non riuscirò a partire. Mi viene da vomitare. Perché? Ha detto, ecco che, no, ha detto che non riesce a partire magari. Mi viene da vomitare, Vane. Mamma, scusa tantissimo. A few moments later. Mamma, come stai? Male devo riposare Vane ho un fortissimo mal di stomaco e ho paura di non riuscire nemmeno a partire domani mattina quindi per favore fatemi riposare e ci vediamo più tardi ok? va bene ciao ragazzi non è vero la caramella che mi hanno dato era quella buona, buonissima però visto che mi hanno voluto fare uno scherzo lo scherzo io lo sto facendo io e le farò credere fino alla fine che io domani non partirò voi mi raccomando, shh, non diteli niente. One hour later. Ciao! Ciao! Sto male. Vanessa e Anastasia, sto male, sto malissimo. Ho già vomitato altre due volte quando voi eravate giù. Purtroppo io non potrò venire con voi, mi dispiace. Perché con la caramella mi ha avvelenata. Io volevo andare anche insieme a te, mamma. Ma non riesco, Anastasia. Ho lo stomaco a pezzi. Adesso devo chiamare il dottore e farmi fare qualcosa. Perché io non ce la faccio nemmeno ad alzarmi. Mi fa malissimo lo stomaco. Ma cosa c'era dentro quella caramella? Boh, e. <ride> Oltretutto è colpa mia perché le avevo comprate io. Meno male che non le ho date a voi dovete dire a papà che io non potrò partire e niente avvisate anche i nostri amici io purtroppo non ce la faccio mi dispiace però ci possiamo fare tante belle videochiamate eh, se mi riprendo Eh? tu riesci a partire senza la mamma? Eh, lo so amore devi farti coraggio devi partire Vane, tu stai vicino a lei e eh? non perderla mai di vista al mare, ok? Sì. Fai, eh? Mamma, scusa, io non pensavo che tu stessi così male. Vanessa, lo so, però io non pensavo nemmeno io di stare così male. Purtroppo è uno scherzo finito male. Ce la fai a, a stare con tua sorella? Mi raccomando, eh? Guarda sì. che è pericoloso andare al mare e non guardare i bambini, eh? Ma tanto c'è papà. Lo so, però se ci sei anche tu è meglio. Eh mamma, ma io non ce la faccio stare senza di te bambine lo so uh -huh. però io purtroppo il volo non posso prenderlo in queste condizioni anche perché rischio che non mi fanno nemmeno salire sull'aereo perché mi <ride> viene da vomitare tantissimo e sapete che non si può salire su un aereo se uno sta male e quindi eh no non si può amore e quindi io dovrò per forza venire con voi era uno scherzo mi avete dato la cara mi avete <ride> <ride> dai ma secondo voi la mamma per una caramella alla dentiera del nonno vomita e sta male ma vi faccio sempre io gli scherzi a voi <ride> mi strozzi quindi dai muoviamoci che tra poche sì, ore si facciate. parte ragazzi sì, a vera... sera, dai, sono solo le 6 di sera no no, è è presto ancora però meno male perché Guarda. non abbiamo ancora finito tutto Amore ma tu non saresti mai potuta partire senza di me Forse Vanessa Forse Vanessa ma tu Allora Vane, Il video finisce qua Vi giuriamo che il prossimo video Sarà con la papera Anastasia Qua qua Sarà stanotte Partirà stanotte Stamattina Domani mattina prestissimo Alle 4 del mattino video! E con la nostra partenza, ragazzi, statemi vicino perché io un pochino d'ansia ce l'ho. Comunque, il nostro video è finito. Iscrivetevi al canale? Attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video.